Metterò il peggio di me dentro una crisalide per non farti più male. Salve a tutti carosazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, ho fatto almeno 10 minuti di registrazione ma mi sono accorto che la camera non era accesa per cui rifaccio tutto. Riportando una serie che vorrei fare che è chi la canta meglio, anche se la serie non parla di chi canta meglio ma è più che altro per ascoltare altre versioni di quel brano, oggi parliamo di Mahmood con l'ultimo brano che ha fatto uscire che sarebbe Inuyasha, un brano veramente strepitoso, l'artista veramente innovativo all'ennesima potenza, ricordiamo lui vincitore di Sanremo di due anni fa secondo all'eurovision anche se per me poteva anche meritare il primo posto proprio l'altro giorno a proposito mi trovavo a fare zapping per youtube ascoltando appunto questo brano e tra i correlati mi sfondavano appunto ragazzi che facevano la versione propria di questa canzone e mi sono detto perché non fare un video dove ascoltiamo altre versioni di questo brano bellissimo per cui iniziamo con una ragazza Jessica Lorusso piano tu mi spezzi il cuore arrivare ad alzare le mani non mi piace più se litighiamo in mezzo ad altre persone armonizza già Ti chiedo come stai, la verità brucia in faccia come la cicatrice di Nuyasha, non so più come. Stiamo ancora in piedi. Wow. Mia, metterò il di me, wow. bellissimo mi piace soprattutto quando si fanno versioni totalmente diverse dall'originale non rovinandole e questo non è il caso perché l'ha fatta veramente da dio adesso andiamo avanti con un ragazzo di nome Marco Musca Dice addio tu mi spezzi il cuore Arrivare bravo, ad alzare le mani Non mi piace più Se litighiamo chiamo in mezzo ad altre persone Non ha senso chiedere agli amici Chi ha la ragione se per te non vale un cazzo che siamo Oggi per me noi valiamo Più di uno ocean drive Se ti chiedo come stai La verità brucia in faccia Come la cicatrice di noi ascia, Non so più come Stiamo ancora in piedi Bravo, bravo Dai, parti Non sarò mai uno di quei rich kid. Mi vedi e lo capisci Stare come ti sembrerà Come planare sui go-kart Lo Che non ho fatto di tutto Per dirti in faccia Che oramai dire addio Non vuol dire che alla fine Metterò il peggio di me Avrei stati bassi Per non farti più male se lo farai anche te! E diciamo che oltre a quella cosa che avrei preferito più alta, questa versione vale. Vale. Anche se rispetto alla ragazza precedente, penso che sia migliore lei che lui in questo momento. Andiamo con uh, Yuri Pascale Langer dove c'ha una chitarra. Il cuore, mm. arrivare ad alzare le mani non mi piace più, se litighiamo in mezzo ad altre persone, non ha senso chiedere agli amici chi ha la.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 Tra una crisalide per non farti più male, e se lo farai anche. Allora la versione mi piace veramente Cioè voce e chitarra è molto suggestiva come versione Però attento a non calare perché ogni tanto stonavi Ma apprezzo questa cosa perché è come se cantasse dal vivo Cioè non è che ha modificato molto la voce Per cui a molti può arrivare o meno però è anche apprezzabile Andiamo con Zorba piano e voce Quando mi dici addio tu mi spezzi il cuore Arrivare a danzare le mani non mi piace più se per te non vale un cazzo chi siamo oggi per me noi valiamo più di uno genre non sarò mai uno di quei che mi vede capisce lo capisci Allora Zorba, sei intonatissima, sei brava perché suoni, canti, bisogna stare un po' più attenti alla registrazione vocale, io non sono un maestro nemmeno per dire, faccio schifo però, all'ascolto si sente che è come se fosse registrato... Dal vivo live con camera avendo un microfono, magari mi immagino più spessore vocale ed è meglio molto informarsi su come registrare e mixare la voce. Poi vedo pure che sei molto giovane, per cui continua così. che Sei brava. Terminiamo con una cosa extra di una cover che ho già sentito su Instagram e che volevo rendervi partecipe nell'ascolto di questa bellissima voce. Penso che sia una versione delle mie preferite. Non sarò mai uno di quei ricchi, che capello ragazzi. Eh, vedi lo capisci, sta. Sembrerà come planare su GoCart, lo ammetto che non ho fatto di tutto, oh. per dirti in faccia chiora mai, dire addio non vuol dire che la fine metterò il peggio di me dentro un'altra visa per non farti più male se lo farai. Io lo trovo meraviglioso questo ragazzo Se volete seguitelo pure su Instagram Perché lui pubblica solamente lì Si chiama Silvestro Blu Con questo termino il mio video ragazzi E Se volete scrivetemi nei commenti Chi avete preferito E Ci vediamo alla prossima